Ciao! Allora, benvenuti nel video del top del mese di giugno. Allora, prima di tutto ho la finestra aperta, non so che luci ci sia, gli uccellini sicuramente faranno un casino tremendo, speriamo che non ci si mettano anche i vicini, ed non ho capito, non ho messo le luci dietro, ma effettivamente il trucco sembra un po' sparaflesciato. Ci penserò per i prossimi video, ma adesso iniziamo e vi mostro il primo top di questo mese che è questa crema mani della Equilibria, la linea nutriente Carité, crema mani nutriente protettiva, è un 75 ml e me l'hanno regalato a Natale, ok? L'ho usata dopo un po' di tempo effettivamente e mi è durata anche tanto, intanto è una buona crema, ha una texture ricca ma ehm, la, la applichi, la massaggi e assorbe molto velocemente e mi è piaciuta. Ha un buon potere idratante e anche la sera. Ne applico uno stato più spesso. Ma si assorbe in un minuto e non mi lascia le mani unte. Adesso che c'è più caldo, durante il giorno ne applico una piccola quantità ed è massaggio un attimo. È già asciugata e posso toccare qualunque cosa. E la profumazione è delicata. Ma va benissimo, e quindi questa la promuovo perché mi è piaciuta davvero. Secondo top, se sentite dei rumori, si è alzato, un vento tremendo e mi stanno cadendo tutte le albicocche dall'albero mi sto arrabbiando anche tanto. Allora, il secondo top comunque è questo siero occhi del libro della linea anti Ish Global siero ed è fondamentale occhi. Avevo due campioni perché me l'hanno fatto da provare. Eh, mi piace, mi piace perché comunque ha una texture che è bella idratante, ma assorbe molto velocemente. È una crema gel, quindi davvero si picchietta, si massaggia ed è subito assorbita. È perfetta per i contornocchi, ha un potere idratante davvero elevato, quindi è perfetta per eh, prevenire i segni del tempo, come rughette, segni di espressione. Ok. Assorbe velocemente, va bene anche come base per trucco ed è leggermente... dato che è una crema gel, un po' decongestiona, poi ho visto l'applicatore che è, questo è un campione quindi ovviamente no, ma ho visto l'applicatore che comunque è in metallo, quindi deve essere ancora più fresco e mi sa che lo provo, magari quando è in promozione, perché ho visto segnato 15 ml per 29,95 a prezzo pieno, però effettivamente fa il suo lavoro e quindi mi è Ultimo piaciuto per questo mese e questo è un super top è questa eh, doccia crema delle petite marsillée miele di lavanda questo è fantastico se vi piace la lavanda poi in estate è fantastico allora è una doccia crema extra delicato dice di essere effettivamente è una crema che però sotto la doccia fa una schiuma abbastanza ricca ma io lo consiglio per la doccia come dice loro eh, non in realtà la pelle, pulisce bene a modo, si sciacqua facilmente e effettivamente la pelle la trovo idratata, quindi in inverno non so, ma in estate non ho bisogno di applicare la crema idratante dopo, cosa ancora po positiva. E vogliamo parlare del profumo? Cioè, è lavanda, lavanda con miele, quindi lavanda dolce è ottimo, se vi piace la lavanda davvero è ottimo e poi il profumo si sprigiona anche con l'acqua durante la doccia quindi resta tutto il bagno con questo profumo fantastico peccato che non persiste sulla pelle ma sarebbe davvero chiedere troppo ma comunque davvero li ho provati da poco questi prodotti e li sto amando allora questi erano tutti i top del mese di giugno fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate come sempre spero di esservi stata utile, gli uccellini salutano, Ed, ehm, se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando anche di schiacciare la campanella per non perdere i prossimi video, così ci sarà notifica e alla prossima, ciao!